Ciao, sono Giuseppe e sono fonico presso il Brucalifo Studio. Ho creato questo corso per chi vuole imparare e raffinare le tecniche di mix e portare i propri lavori a livelli professionali. Quindi, che tu sia un cantante, un beatmaker o un aspirante fonico, questo corso fa per te. Impareremo quindi a dosare bene le basse frequenze di un beat, il kick e il basso, a fare 6 chain tra di essi. Impareremo a dosare bene la voce con lo snare, a gestire lo spazio degli strumenti. Vi insegnerò quindi ogni singolo segreto che mi ha portato a farmi conoscere dai big della scena nazionale. Ti uh? Che aspetti?